è un fallo per voler cambiare la partita stavamo subendo fisicamente e non riuscivamo a segnare e non so se... Non... Lui, non lui, fanno... la, lui la vive molto come... No, l'ha notato perché loro non fanno un fallo neanche... cioè... tutto pulito non no? Non faccio fallo Beh, un fallo sì, neanche... È un... Non, non vedo, non Però è il primo fallo che è stato un fallo, so eh, fallo. come dire... C'è un gol che ti ricordi? C'è un, un momento particolare che ti ricordi? Questo è. In generale sul futsal, un ricordo particolare del futsal che hai? Eh, ricordo un con la mia squadra a Barcellona che giocava, bueno, si chiama Rubi, eh, era Playoff. io ho fatto 5 <coughs> sì, eh, giocatrici dell'altra squadra, io ho giocatrici dell'altra squadra, ho fatto <susurra> <susurra> che sì. Ma... Dai, quando sei in portata? No! Driveni in Sì. Però quando. Però quando. Eri in di me non riesce. Oh! Non ce la fate! Che schifo, che cosa fa? Si fa essa, chissà per è questo squadro. Wow! Si è Ti ha vibrato un po' la serie? Sì, sarà il mio.